Shibuya Ragazzi uno corre per andare in comune a Shibuya E dal 15 di gennaio me l'hanno spostato vicino alla NHK Mannaggia Bene ragazzi stiamo per entrare nel nuovo comune di Shibuya La città dove risiedo Quindi oggi andrò a farmi le carte delle tasse Che devo consegnarle che domani si va all'immigrazione A chiedere l'estensione del visto Andiamo Guardate che bello il comune di Kuya cioè sembra un supermercato è bellissimo questo ci hanno messo 4 anni per farlo mi perché io venivo qua una volta, poi l'hanno spostata in concesso e adesso l'hanno riaperto. Oh, eh, Guarda, tutti stanno dicendo quanto sia bello Ikanji E scritto, ti dicono qua di non giocare vicino alle, alle scale mobili. oggi vado a prendere il certificato di residenza e poi quante tasse ha pagato l'anno scorso da bravo cittadino di Shibuya quindi adesso devo copilare questo documento e questo documento che così mi danno i certificati di cui ho bisogno cioè ragazzi guardate la pulizia l'organizzazione cioè allucinante e adesso tra poco mi chiamano e mi danno tutto l'indispensabile per domani che devo andare all'immigrazione pepepepe pe. aspettiamo comunque devo dire che fare l'applicazione qua per il visto questa volta è stato facilissimo cioè ormai sono abbastanza pratico quindi ho compilato tutte le carte eh, per fare proprio la domanda le ho fatte tutte in aereo visto che non ho dormito niente ho fatto tutto video editing e ho fatto le carte per il visto Adesso sono venuto qua a prendere dei documenti E, e poi domani si va all'immigrazione Quindi in un giorno faccio domanda E poi tra qualche settimana mi arriverà la letterina E potrò andarmi a prendere il nuovo visto Estendere il visto in giapponese si dice Visa encho Così, lo sapete Ragazzi, nell'attesa andiamo a fare un piccolo tour Andiamo a vedere i Bagni! Guardate la pulizia e l'ordine Ok devo dire che questi sono proprio gli uffici nuovi Però qua c'è tutti i bidoni per fare la raccolta differenziata Qui per lavarsi le mani e non lo so se magari qualcuno si porta al pranzo E anche un piccolo fiore Guardate come sono decorativi Questo c'è scritto otopo che vuol dire maschio E così vabbè non faccio vedervi di più Però comunque questo è il bagnone maschi pulitissimo Ed ecco qui la mia faccia da jet lag Però il look non è male no? Che ne dite? Ah ma penso che ci siano tutti questi fiori perché hanno appena aperto il comune di Shibuya Qua c'è anche una fotocopiatrice così se vi serve da stampare dei documenti potete stamparli qui Che io in Italia quando sono andato a fare la tessera sanitaria sono dovuto andare nel tabacchino fuori Qui in Giappone ce l'hanno direttamente dentro il comune E ragazzi come se non bastasse nel comune c'è anche il wifi gratis Yeah. Ragazzi questo penso che sia il wifi Che potete usare su tutta Shibuya Quindi fatevi una foto Ricordatevelo, registratevelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Che così potete usare il wifi per, in tante zone di Shibuya Una cosa che mi piace del Giappone È che anche le persone anziane giocano ai videogiochi Uh abbiamo già ottenuto tutti i file Bene bene bene bene bene È stato velocissimo ci abbiamo messo 10 minuti neanche Però guardate guardate Questi sono tutti i piani di questo municipio Vedete al primo piano c'è il lobby Poi qua c'è l'educazione per i bambini Poi qui ci sono le tasse al sesto E il terzo è per i documenti Vabbè insomma tante cose Adesso non stiamo qua a leggere tanto a noi che ci frega Oh, uh, siamo andati alla mensa andiamo a vedere la mensa Qua si può mangiare ragazzi C'è anche un ristorante dentro il municipio quindi se uno vuole aspettare magari qualcosa di importante può anche fare un po' di merenda. E poteva mancare un 7-Eleven? Ma certo che no! Allora, adesso mi mancano due cose da fare per il visto che sono la fototessera e poi andare nel famigerato ufficio immigrazioni vicino a Shinagawa. Che bello respirare l'aria di Shibuya che non ha niente di invidiare a Trento. Penso. Comunque stavo guardando la lista dei paesi più puliti al mondo. Sai che non è il Giappone così in alto come pensavo però è pulito, cioè guardate Io ho preso una strada a caso In uno dei quartieri più trafficati di Tokyo, cioè è oggettivamente pulito il Giappone <ride> Wow, ragazzi, Akira qua stanno costruendo questo mega palazzone e sotto ci sono queste meravigliose disegni del, di Akira, insomma è fantastico chissà che cosa spunterà qui guardate che bello, io vorrei dare spazio a questa bambina che segue i trend di Serafini, guardate qui Caneda eh, che meraviglia è arrivata l'ora del caffè, l'amico delle uova si prende quello del Kenya io mi prendo il Salvador in onore di Grim Fandango no. ragazzi no non mi piace oh tette tette Ragazzi sono alla stazione di Shinjuku Adesso che mi devo vedere con Sadakatsu E Amika, così gli facciamo provare Anche dei dolcetti italiani oh, Ho trovato un paio di scarpe che mi piacciono Mi sa che compro queste qui In Giappone si mangia poca carne Guardate che bella la cravatta che ha il nostro Uomo dalle uova d'oro Allo... Allora Ragazzi siccome sono tornato A Tokyo e eh, avevo tantissima voglia Di mangiare giapponese, mi gusto questa insalata con il chicken breast E questo caffè proprio al italiano un espresso. Bene ragazzi assaggiamo se è buono o meno buon appetito, che buono un hot dog cibo cibo cibo cibo cibo, vedete che la nostra sada ha portato anche al nostro amico dalle uova cent'anni un po' di cioccolato guarda che carino eh? e io invece ho il regalo di compleanno ragazzi, sono felicissimo wow guardate che bello mi hanno fatto questo disegno perché era il mio compleanno, vediamo che Cioccolata gli ha regalato la nostra Sada Cats a ah, il signore uova cent'anni. voi wow guardate che bello, guardate che meraviglia. Allora sono la cioccolata al latte, alla fragola, bianca e poi quella al chiaramello. Questo è il lama. Hi. <ride> Cosa prendiamo? Leggiamo il menu Ecco ragazzi ve lo consiglio Se non sapete il giapponese Non venite qui magari A Sadakatsu piace l'alcol Quello un po' che pizzica Non dolce come si dice Secco ecco. Cosa prendiamo? Di me ne è uno difficile Guardate con quanta cura ci sta preparando Questo sashimi Guardate quanti sashimi che sono arrivati! Buonissimi! Wow! Da dove iniziare? Sì. Ok, gli Wow, guardate che meraviglia questo pezzo di sashimi. Me lo mangio per voi. Buon appetito! Guardate che meraviglia! Tutto per me! Wow! Ragazzi, pausa caffè con anche un bel waffo! Siamo a Meguro, praticamente sulla strada E questo è uno dei miei caffè preferiti Si chiama Blue Bottle Infatti il logo è una bottiglia blu Tra l'altro anche questo ristorante è aperto 24 ore su 24 Riconoscete il carattere di EI? Lo avete anche tutti voi Nelle emoji del vostro cellulare È arrivata l'ora del pranzo E guardate Tutto questo ben di dio Per tipo 7 euro meno di 1000 yen davvero sembra favoloso. Buon appetito ragazzi, itadakimasu. Questa cosa tutta viscida io la adoro. È fatta con la nagaimon, che è questa specie di patata. Questo è il mio caffè preferito a Harajuku, guardate com'è bello. Salata dell'ice coffee e anche una mela in camicia che sembra buonissima. E adesso mi sposto a Suidobashi, mi pare, ma prima ci facciamo una bella camminata fino a Yoyogi. Eccoci arrivati al Tokyo Dome. Oggi vado su una bella montagna russa perché Dopo la visita a Disneyland ho bisogno di un po' di high speed Ragazzi, guardate che meraviglia il Tokyo Dome Wow, guardate dove stiamo per salire Però ragazzi, io voglio aspettare che venga sera così ci sono tutte le luci Queste montagne russe sono mille volte più fighe di notte Vediamo, dov'è, dov'è, dov'è? Ah, sono lì, guardateli Eccoli, eccoli, eccoli, eccoli Wow Sarà meglio della pizza cono. Adesso lo scopriamo Mmm Patatine, oggi mangiamo alla cazzo, ci sta Ragazzi, sono arrivate anche le conchiglie Ragazzi, adesso mi gusto il curry con gli spinaci e il pollo Il mio amico invece è il chicken curry Buon appetito Mmm, che buono Mannaggia l'altra volta ho avuto un po' di sfiga ma chissà se stavolta la trovo la donut dei Pokémon. Oh che bello l'ho finalmente trovata l'altro giorno ero venuto fino qua per prenderla ma non c'era oggi finalmente mi sono preso la donut dei Pokémon. Wow. Ed ecco qui la donut dei Pokémon A me sembra carinissima e eh? a voi? Vabbè ragazzi è fatta benissimo Adesso la assaggiamo per voi Sarà buona Sembra tipo un Kraffen a forma di sfera Poké Assaggiamola Mmm si sì, è proprio un Kraffen Praticamente la parte in rosso è fragola Quella... Questa è latte, mentre me nel mezzo c'è un po' di cioccolato. E anche questo penso sia un soldino di cioccolato. Vabbè niente male, io mi godo questa prelibatezza e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.